Ciao a tutti oggi prepareremo lo sformato di verdure il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e trenta minuti circa gli ingredienti sono melanzane tagliate a fettine sottili zucchine tagliate a fettine sottili peperoni tagliate a fettine patate tagliate a fettine scamorza affumicata pan grattato parmigiano grattugiato olio sale pepe e acqua diamo il via alla ricetta Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, posizionare il cestello con le patate tagliate a fettine, più o meno questo spessore, chiudere con il coperchio, Posizionare il Varoma e il vassoio del Varoma, chiudere con il coperchio e cuocere per 20 minuti. Temperatura Varoma, velocità 1. Le verdure sono pronte, lasciamole intiepidire, anche le patate, lasciamole intiepidire. Abbiamo oliato uno stampo da plum cake e lo abbiamo spolverizzato con del pan grattato. Adesso formeremo gli strati con le verdure, iniziamo con, con le melanzane. Adesso mettere un po' di sale, pepe, olio, la scamorza il pan grattato il parmigiano e proseguire così con tutte le altre verdure terminando con le patate Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti. Lo sformato è cotto, lasciamolo intiepidire prima di rimuovere dallo stampo. Sformato di verdure. Grazie e alla prossima ricetta!